Se seguo il metodo di Bertellinger, ammetto che non ho mai conosciuto Bertellinger se non ho letto qualche suo libro, ho ricevuto qualche informazione nella mia formazione. È tutto è partito da un allievo di Bertellinger. Eh, nel lavoro che è stato fatto alla Città della Luce, abbiamo visto, per esempio, che la scelta del rappresentante e l'azione di andarla a prendere e posizionare eh, si può ridurre semplicemente nella semplice domanda ti va di fare mio padre, ti va di fare mia madre? Quindi pongo la domanda, a questo punto se il mio la mia rappresentante accetta questa mia proposta lascio che sia sarà lei, sarà lui a muoversi, a alzarsi, a fare quello che sente in quel momento e questo permette di mh, avere una nuova visione di quello che può essere la Costellazione perché nel posizionare i rappresentanti eh, può esserci del mio, può esserci qualcosa che magari poi durante il movimento dei rappresentanti cambia completamente le dinamiche. Eh, non è un giudizio, chiaramente sul lavoro fantastico di Bertellinger è qualcosa che anche a me risuona, semplicemente scelgo chi eh, mi fa da rappresentante per quello che mi viene richiesto e lascio che sia.